Uh, spesso, almeno spesso di quanto mi è piaciuto, però le volte in cui abbiamo affrontato il discorso um, è il concetto di uh, strumento utilizzato, cioè di trattare i nostri discorsi come degli strumenti concettuali, le nostre teorie come degli strumenti concettuali, che quindi possono essere utilizzati, um, utilizzare anche una categoria diagnostica tipo nosografico il sistema diagnostico di tipo nosografico so va bene se è funzionale a uno scopo a, se ha dei svolti pragmatici particolari quindi non è che lo dobbiamo rifiutare a priori ma lo dobbiamo utilizzare scienza e coscienza, che anche qui no um, c'era un articolo di migone paolo migone che mi pare che si chiamasse terapeuti bravi o terapeuti bravi qualcosa di simile che era molto interessante uh, però io ci ritrovavo uh, al alcuni, non so se chiamarli errori, forse più presupposti epistemologici uh, diversi e il, questo sì è errore, il non aver compreso la differenza epistemologica, di visione epistemologica, uh, che, ha, che hanno quel tipo di terapie brevi che lui criticava dalla sua posizione, la sua visione epistemologica, no? era come criticare il basket uh, utilizzando le regole del calcio come riferimento.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 Ma anche con Migone, io ho avuto, ora confesso questa cosa che è privata, ma insomma ho avuto uno scambio di mail piuttosto acceso con Migone, che... <ride> quasi qua, cominciendo a ridere, perché a un certo punto lui mi disse, mi disse che, no guarda basta, no, non ce la faccio più, guarda prendiamoci una pausa. perché. <ride>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 e con la terza e lui diceva come me, mi sottolineava questo aspetto come realtà, sì, ecco, quando parliamo in teoria tutti seguono il postmodernismo il relativismo, non esiste una realtà il costruttivismo eh, ma quando <ride> devo leggere le proprie teorie eh, le persone si chiudono, arrancano e lui mi disse che trovò sempre um, grosse resistenze rispetto a questo perché comunque um, vuoi o non vuoi